C'è i primi piani qualche telefono. Sì, Meglio! Video, video. Eh? Video. Video, video, video. Eccolo qua Eccolo. il video, sei già sulle nostre storie! Siete sì, sì. emozionati? Sì. <ride> ma ce l'avete tutti? Ma da quante che aspettate? Dalle due! Dalle due? No, ma la domanda no, da dove è, da, dove è da lontano, come Babbo Natale! Okay, you can do. Hello, I'm a very big fan of yours. And I'm all the way here from Cape Town in South Africa. And I love you and I went to your concert in Milan. And it was a dream come true. I love you. Thank you. portatore di allegria ma che buongiorno! di è quello che bello, con la grazie, grazie grazie mille dietro, dietro Ignazio ti aspetta al cane. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, da pesca per i pesci. Lo faccio il ciao. Ciao. Ciao. il Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Si Ciao. Sull dai, dai. Che ti destra, dai, pesciolino sull'alto, dai. Credi di facessi un bugnium un Dai, lasciò tambale. Non sono del tatuare. Non del tattoo, posso scrivere. Allora... Eh, se... lui... eh, ah, scusa, scusa. Sc Piero non ne parliamo proprio. <ride> allora, po'. Allora, eh, è... Non c'è il frale. Non crediamo che... No, no, no. No, no, no. No, no, no. tutti. Non no. No, no, no. No, no. No, no. No, per Monica, se la donna che ha dato a Giulio